Qual è il ruolo dell'agenda digitale nel nuovo censimento? Tra agenda digitale e censimento permanente sicuramente sono riscontrabili delle grosse sinergie che permetteranno di avere dei dati sempre più aggiornati e in grado di poter alimentare dei servizi migliori per il cittadino.